sono candida e benvenuti sul mio canale eh, nel video di oggi voglio fare eh, un amidori però eh, visto che eh, siamo in un periodo un po' particolare quindi difficile reperire il materiale a volte quasi impossibile eh, ho pensato di fare o perlomeno cercherò di fare eh, qualche video semplice in modo da dare la possibilità a tutti di, di provare a farlo e soprattutto cercando di utilizzare eh, meno materiali particolari possibili, perché immagino che non tutti eh, abbiate determinati particolari. Quindi oggi ho pensato di fare una Midori, ma di utilizzare per, eh, per fare la mia copertina eh, un sacchetto, un sacchetto qualsiasi. Io utilizzerò questo, eh, così facciamo anche del riciclo. E tutto sommato immagino che un sacchetto del genere tutti quanti in casa lo possiamo avere. quindi cominciamo subito con il eh, recuperare la carta per eh, per fare la nostra copertina andiamo ad aprire il nostro sacchetto e a recuperare la carta che ci serve per realizzare la nostra copertina allora io ho ritagliato due pezzi ehm, di carta ehm, dal, molto così grossolanamente con la forbice dal mio sacchetto eh, perché praticamente voglio fare per realizzare la copertina voglio, voglio utilizzare due due fogli quindi li andrò ad incollare uno sull'altro intanto li ho tagliati leggermente più piccoli perché voglio utilizzare la mia taglierina per della misura giusta chi non ha la taglierina con eh, righello e matita si, eh, si segna i contorni e poi taglia con la forbice ma visto che io ho la taglierina eh, preferisco farlo in questo modo quindi eh, ho detto che allora andrei prima a tagliare da questo lato in modo da realizzare un taglionetto così in questo modo ok ora andiamo ad addrizzare la mia la mia carta perché avendo avendo appunto la taglierina mi permette di fare questo questo discorso qui e adesso vado a tagliare un abbiamo detto 27 quindi vado a tagliare il mio 27 così 17 e mezzo per 17 e mezzo che qui così praticamente questa sarà la copertina della mia migliori ma adesso cosa vado a fare vado a ritagliare anche questa parte devo ritagliare anche questa parte della stessa misura ma io quasi quasi faccio così allora vado ad incollare prima i due particolari e poi li vado a rifilare con la taglierina allora una cosa che però voglio fare prima di eh, fare questo lavoro visto che eh, non ho intenzione di ricoprire completamente la copertina oggi voglio fare un lavoro un po' diverso e voglio decorare questa carta perché questa carta così effetto vintage marroncina mi piace così com'è quindi ehm, cosa vado a fare visto che ci sono i segni vedete delle piegature che non sono belle io vado a rendere la cosa tutta più uniforme facendo questo lavoro qui vado a proficciare la mia carta Forse. punto la mia carta rimarrà sì stroficiata ma in maniera più uniforme tutta nello stesso modo in questo modo qua ok lo stesso vado a fare con, con questa è una cosa strana però l'effetto finale poi sarà bello Ok, fatto questo lavoro così vedete che irregolare sì ma particolare vado ad incollare una parte sull'altra i miei due fogli di carta per fare questo posso tranquillamente utilizzare la colla stick per la carta quasi finito questo tubettino qui dopo ne vado a prendere un altro allora quindi vado in questo modo qui ad incollare la mia carta ok incolliamo bene una volta incollato bene le due parti soprattutto mi raccomando qui sui bordi vado a rifilare nel posto giusto sempre utilizzando la mia taglierina così È la nostra copertina qui non ho tagliato bene vicino vicino ma lo posso rifilare con la forbice ok va bene così allora vi ridò le misure così eh, ve le confermo ve le ho dette prime ma almeno adesso ve le dico bene bene la copertina è un 27 scarso perché adesso ho stropicciato la carta per un 17 e mezzo scarso perché ho stropicciato la carta dopo averla tagliata se voi volete delle mie dimensioni più grandi vi consiglio di stropicciare bene la carta e poi tagliare anche la prima parte perché chiaramente stropicciata si, si rimpicciolisce un pochino comunque non importa eh, va bene anche così allora ehm adesso cosa ho intenzione di fare praticamente voglio fare questo lavoro qui con il distress lo vado a sporcare il tampone ma lo devo tenere proprio leggero vado a sporcare la mia copertina vedete che nelle parti che sono stropicciate praticamente leggermente più scuro adesso io lo passo tutto e poi ve lo faccio vedere vicino alla telecamera così magari si capisce meglio quello che intendo comunque dove ci sono le pieghe del, della stropicciatura si vede meglio l'effetto del, del mio distress quindi vado ad accentuare ancora di più praticamente l'increspatura che ho creato stropicciando la carta in questo modo qua così lo facciamo anche chiaramente nella parte dall'altra parte interna o esterna non è non ha importanza in questa fase quindi andiamo a fare tutte e due le parti nello stesso modo ora vi faccio vedere l'effetto da vicino così capite quello che intendevo vedete dove ci sono dove c'è la carta stropicciata si, vado, si vede il distress più scuro quindi questa è la mia copertina che ho intenzione di fare così adesso pieghiamo a metà così abbiamo già il nostro centro di riferimento Ok perfetto schiacciamo bene così allora ehm, praticamente stavo pensando di fare una cosa di fare lo stesso lavoro che ho fatto su questa carta su uno dei miei delle mie stampe dei centrini potrebbe essere questa quadrata no no allora, o questo o questo allora questo qui stavo guardando la misura perché deve starci tutto ci sta sia questo che questo sì, ci stanno tutti e due allora facciamo così taglio questo allora lo ritaglio con la mia forbice questi sono i i download digitali che trovate sul mio canale di, sul mio shop online Creations Candida su Etsy vi lascio il link nella descrizione come faccio sempre insieme al link del, del, delle, del materiale che utilizzo questo è il centrino ritagliato e adesso stavo praticamente quasi pensando di fare la stessa cosa che ho fatto per il, il la base del, della mia copertina quindi facciamo così, strofichiamo anche questo in questo modo qua così apriamo bene e adesso con il mio distress vado a sporcare anche questo centrino nello stesso modo che ho fatto per la, per la base. Così intanto apprenderà il colore più giusto, un po' più vintage come la base, e andiamo anche qui a renderlo un po' stropicciato con le stesse lo stesso riferimento che c'è nella parte sotto ok senza esagerare lo lascerei anche solo così ok non è il caso di farlo tanto tanto su quindi ora non mi resta che andarlo a attaccare al centro in modo che si vede poi sia sul fronte che sul retro della mia copertina quindi solita colla mi raccomando soprattutto sui sui contorni perché devono rimanere ben attaccati vado a mettere la colla dappertutto direi che ci siamo se poi qualche parte non è incollata bene lo possiamo sempre aggiungere dopo e vado ad incollarlo qui al centro facciamo così perfetto prendiamo il nostro rimosso così schiacciamo bene ok così andiamo a schiacciare bene tutti i bordi che direi che si sì, sono incollati bene andiamo nuovamente a piegare così anche il nostro centrino prenderà la sua forma corretta e vado sempre ad incollare bene Cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a creare i buchi e a passare gli elastici per poter inserire dentro i, i libricini della midori come prima cosa andiamo a centrare a segnare il centro della mia della mia midori allora qua siamo a 17 4 quindi a 8 e 7 vado a fare il mio centro qui vado a segnare vediamo un po se è giusto se sì, dopodiché vado a fare ancora 4 eh, 4 puntini e li faccio a un centimetro dal bordo e mi distanzio di praticamente facciamo un 7 millimetri direi che può bastare quindi faccio 7 millimetri da un lato e 7 millimetri dall'altro così e qui ho lasciato come vi ho detto un centimetro idem facciamo dall'altro lato lasciamo un centimetro dal dal fondo e vado a segnare 7 millimetri queste misure sono, cioè se non sono, se non sono identiche al millimetro eh, non succede niente, eh, chiaramente. Io ho deciso di farlo così, sono 7 millimetri per parte praticamente. Adesso con un punteruolo che ho qui, meno male l'ho trovato abbastanza in fretta perché non l'avevo preparato come al solito, vado a fare i fori in corrispondenza dei segni che ho fatto con, con la mia penna in questo modo qui apriamo tutti i fori così fuori che chiaramente abbiamo fatto passare bene da tutte le parti li allarghiamo un po così in questo modo e adesso vado a far passare l'elastico che mi servirà per tenere ferma ferme le mie i miei quadernini che andrò ad inserire dentro la midori. allora elastico utilizzo questo elastico sottile io ce l'ho bianco ma se ce l'avete anche nero non importa allora cosa facciamo prima andiamo a dobbiamo andare a ci occupiamo del centro che dove inseriremo l'elastico che sarà quello che ci permetterà di chiudere la nostra vidori quindi facciamo più o meno una cosa del genere andiamo più o meno a prendere una misura di quello che potrebbe essere quindi tipo questa ci lasciamo un po di margine per fare, del, per fare un nodo e quindi andiamo a tagliare così sufficiente per cui cosa dobbiamo fare dobbiamo andare ad inserire due eh, questi elastici all'interno del foro che ho fatto al centro per cui questo qui lo vado ad allargare un po di più perché chiaramente ho di bisogno per far passare gli elastici facciamo il primo che passerà con facilità perché eh, perché c'è spazio così e adesso facciamo passare anche il secondo e lo facciamo uscire dall'altro lato così ok ora mettiamo i fili uguali qui così perfetto calcoliamo quanto deve essere l'elastico io direi che così è perfetto e dentro andiamo a fare un nodo non uscirà non uscirà più ok abbiamo fatto la nostra chiusura mentre per quanto riguarda invece il passaggio negli altri posti facciamo in questo modo allora cominciamo con il passare dall'interno allora guardiamo anche questi perché altrimenti entriamo con difficoltà così allargo bene tutti e così ok quindi entriamo da questa parte non taglio ancora il, il filo perché lo taglio alla fine passiamo nell'altro foro in modo da lasciare praticamente solo sul retro della mia bidori si vedranno solo i due pezzettini orizzontali poi rientro dritta qua, così e poi riusciamo rientriamo dal, dal, dal retro ok quindi abbiamo fin troppo filo così andiamo a legare da questa parte così e adesso con la forbice andiamo a tagliare gli elastici più corti perché non servono così lunghi tagliamo anche quello interno così 1 e 2 ok quindi cosa abbiamo creato praticamente due elastici per poter inserire i nostri libricini. Sul retro della mia Midori abbiamo praticamente solo questi due passaggi di elastico piccolino e il centro dove c'è l'elastico che servirà per chiuderla. Ora io avevo pensato di fare eh, questa eh, misura perché eh, uno dei due eh, quadernini che inserirò all'interno sarà uno di questi quaderni standard che trovate dappertutto a dei costi veramente irrisori quindi eh, la midori ehm, Va bene per questa misura, ora vi faccio vedere, anche se poi decorerò il, il contorno del, cioè il frontale del, del mio libricino. però vedete che questo qui entra bene ed è, vedete che la midoria è stata fatta per contenerlo. però allora questo lo tiro di nuovo fuori perché poi voglio, voglio foderare con della carta eh, i frontali perché così chiaramente non mi piace però voglio anche farvi vedere come realizzarvelo da voi nel senso che è semplicissimo è una cosa che si può fare e, ehm, ed è anche una cosa più personale se vi fate voi il quadernino ed è una cosa veramente semplice allora per fare eh, il quaderno io cosa ho fatto oh, ho già tagliato perché chiaramente non volevo perdere tempo a farvi vedere come tagliavo i fogli perché non è necessario allora la copertina del mio quaderno eh, avrà ehm, praticamente eh, questa carta che è una delle mie carte dei miei pacchetti eh, digitali che trovate sul mio negozio online allora io l'ho già ritagliata della misura giusta che è questa ve la dico praticamente ho tagliato 24 per 16 6, un po' meno di 17, l'ho fatto in modo che chiaramente vedete, il quaderno rimanga leggermente più piccolo della mia copertina. Dopodiché, nello stesso modo ho, ho praticamente ritagliato una ventina, forse più o meno saranno sì, una quindicina, una quindicina di fogli. Eh, dei semplici fogli eh, con gli 80 grammi da 80 grammi che sono i semplici fogli che si utilizzano per fare le fotocopie quindi ho ritagliato anche questa quindicina di fogli delle stesse dimensioni della copertina 24 x 17 scarso ed è tutto vedete adesso io le metto così sono uguali adesso cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare nient'altro che andare a rilegare i nostri fogli e lo facciamo semplicemente con ago e filo. Allora mettiamo la nostra copertina qua, qui sul retro e adesso vado a fermare il tutto con delle pinze in questo modo, così i miei fogli non si muoveranno. Ora, con la matita vado a segnare dove voglio ehm, cucire i miei fogli allora intanto vado a segnare la metà così ho un riferimento di dove, di dove fare i miei I miei fori quindi andiamo intanto a 12 e 24. Quindi a 12 facciamo una linea. Dopodiché qui abbiamo detto che siamo a 17. Quindi vado a segnare a 2 centimetri, a 6 centimetri, a 11 centimetri e a 15 centimetri. In questo modo abbiamo tenuto praticamente dal bordo 2 centimetri e poi 4 centimetri dal, dal foro successivo, sia sul lato di sopra che sul lato di sotto. Adesso stessa cosa, andiamo a forare col nostro punteruolo. Quindi foriamo tutti i fogli, che essendo bloccati con le pinze rimangono lì mobili, così... facciamo l'ultimo, attenzione a non bucarvi le dita perché, ve lo dico perché mi è già successo, perché non è piacevole, allarghiamo i buchi dalla parte esterna così non abbiamo poi problemi con l'ago e il filo ora, con il mio ago e il mio filo vado a cucire il mio quadernino qui lasciamo un po' di filo perché ci servirà poi per chiudere quindi facciamo così ora come cucire io faccio un po' di passaggi in modo da, da star tranquilla che, che non si apra quindi siamo ancora qua di nuovo nell'interno qui qui di nuovo da questa parte ora intanto fermo il filo in questo modo qui lo passo giusto per fare una chiusura poi taglio il filo vado a fare un nodino e così il nostro quaderno è cucito adesso però ci resta da fare ancora una cosa allora togliamo i nostri ganci che bloccano pieghiamo il nostro quaderno sulla cucitura che è qui Perfetto, lo schiacciamo bene in questo modo. Okay. Vedete schiacciato bene. Allora, questo è il nostro quaderno. Ma come funziona? Che adesso che l'abbiamo piegato, le pagine interne vengono spinte fuori, visto che ce ne sono un po'. Quindi dobbiamo andare ad uguagliarlo. Per cui prendiamo il nostro tappeto per il taglio la nostra riga metallica e semplicemente allora ci mettiamo sul bordo della nostra copertina che è giusta come dimensione e poi col cutter dobbiamo semplicemente andare a togliere le pagine centrali che sono debordate in questo modo qui quindi vedete che adesso il libricino ha tutte le pagine uguali ora voglio fare un'altra cosa allora andiamo a togliere qua tutta questa quindi il nostro libricino praticamente ha le stesse dimensioni vedete che l'ho fatto proprio uguale del libricino trovate in, in qualsiasi supermercato o cartolibreria allora voglio passare con il distress nero il contorno del mio quaderno quindi in questo modo qui così passo anche le pagine così adesso vado a ricoprire l'altro eh, quaderno, quaderno però in realtà voglio lasciare un pelino di nero originale del mio quaderno che si vede quindi adesso per coerenza vado praticamente a sporcare anche questo in questo modo qui ok Adesso vado a ricoprire uno dei due quaderni, quindi utilizzo uno dei miei fogli, sto utilizzando questi perché così continuo a stampare, posso fare tutti i miei lavori senza il pericolo che mi finisca la carta, allora vado a togliere i miei bordini, perché la mia stampante non stampa fino al bordo, quindi mi esce il bordino bianco ma non c'è problema, io lo tolgo così e adesso decido come tagliare la carta da inserire sul, sulla mia copertina. Allora, voglio che questo sia uno. Quindi, allora, devo farla 16 e 8 per lasciare un po' di bordo. Per 11 e 6 allora vado a tagliare 11 e 6 vediamo se prendo tutto il fiore sì ok per non voglio sbagliare sì. 16 e 8 quindi così in questo modo qua ok idem da questa parte dietro la lascio tutta così magari, quindi faccio 11 e 6 perfetto per tengo di qua 16 e 8 ok perfetto Ora vado a arrotondare i miei angoli, come sono, da qui, come sono qui, questo lo metterei così, quindi in questa parte, chiaramente se non avete l'attrezzino lo potete tranquillamente fare a mano, è una cosa complicata, e invece questa voglio metterla così, quindi vado a piegare qua. A tagliare a costellare gli angolini qua ok anche in questo caso vado a bordare con il mio distress nero tutte e due le mie paginette perché essendo molto chiare mi piace proprio l'effetto che dà con il col bordo nero intorno così una e due e poi le andiamo a incollare proprio molto, molto, molto velocemente, così, ok, ora andiamo a incollare con la nostra colla, sempre la nostra colla, questa no, era quella finita, quindi questa, tra l'altro vi permette anche di, di riposizionare un po' se sbagliate, ecco, vedete che volevo lasciare un pochino del bordo, del bordo nero, e idem da questa parte, qua. Anche qua lasciamo il bordino che si veda, così. Ok. Tacchiamo bene e anche il secondo quadernino è decorato, così rimane decisamente più bello. E questi sono i miei due quaderni. Praticamente dobbiamo andarli ad inserire nei nostri elastici. Quindi uno, così, e quindi due. In questo modo qui. Il nostro elastico per chiudere. direi che le dimensioni della nostra copertina sono perfette. Diciamo che a me piace già così, semplice, senza andare ad attaccare nient'altro. Però per renderlo ancora un pochino più particolare pensavo di fare una cosa del genere, di mettere una chiavettina qua, questa è una chiave di metallo, un accessorio che adesso io ce l'ho giusto per per abbellire ancora un po' proviamo a vedere come viene secondo me viene carino anche se ripeto già finito così vedete che secondo me fa il suo effetto eh? però giusto per esagerare <ride> così sì esatto visto che c'è il mio centrino se mettiamo anche un pizzo non è male un, un una cosina così perché ricorda un po' ok quindi abbiamo la mia chiave col pizzo e poi volevo ancora fare una cosa allora volevo passare questi sono due pizzi come quello che ho usato per il fiocco e un altro è un nastrino verde volevo provare a semplicemente farli passare qui allora, li mettiamo uno sull'altro e li facciamo passare in questo elastico qui del... vediamo un po' ok semplicemente così teniamo a metà, li annodiamo in questo modo qui forse non, cioè, non è neanche il caso di fare il nodo però li mettiamo così ok fanno giusto un pochino di, di motivo ok così mi piace per dargli giusto un pochino di movimento e questo questa è la nostra Midori finita direi che il risultato partendo da un sacchetto riciclato di carta non so cosa ne pensate voi fatemelo sapere nei nei commenti ma non è male vediamo di nuovo aperta con le nostre due con i nostri due libricini volendo si poteva ancora arricchire con ehm, con stencil con cose strane anche l'interno ma ripeto ho voluto fare proprio una cosa molto semplice proprio perché in questi giorni so benissimo che eh, è un po difficile reperire il materiale e quindi non volevo, non volevo fare un qualcosa di, di, di troppo complicato che poi era difficile da, da riproporre invece così sono cose avete visto molto molto semplici e quindi lo possono penso insomma che che tantissime di voi possono possono provare a riprodurlo spero di aver fatto un video che vi sia piaciuto se avete dubbi o domande, come al solito, scrivetemi e sarò felice di, di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettermi un like e anche di lasciarmi un commento, così almeno saprò se mi sto muovendo bene in questo periodo così un po', un po particolare. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo, scrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, eh, non mi resta, come al solito, che augurare Buona creatività a tutti, un abbraccio fortissimo a tutti visto che virtualmente lo possiamo fare e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!